complesso di vitamina B NSP. Il prodotto è adatto a vegani e vegetariani. Le vitamine del gruppo B sono essenziali per il nostro organismo. Sono coinvolti in molti processi vitali di base. Per fornire completamente al tuo corpo le vitamine del gruppo B, devi mangiare molti cibi. La vitamina B1, tiamina, può essere ottenuta da carne, fegato, reni, grano saraceno, farina d'avena, pane di segale. In minor quantità di B1 in crusca, Nocciole e noci, lievito, fagioli, patate, mais, chicchi di grano germinati. Può essere ottenuto dal cibo non sempre significa che lo otteniamo davvero. Gli alimenti raffinati, così come quelli coltivati con tecnologie accelerate, con l'uso di sostanze chimiche, non accumulano la giusta quantità di quei nutrienti di cui chiedono i libri di consultazione. La differenza tra dovrebbero esserci molte vitamine e il vero contenuto di vitamine è sicuramente lì. Ciò spiega la necessità di un'ulteriore introduzione dei nutrienti più preziosi sotto forma di capsule, compresse, cocktail. La vitamina B1, tiamina, è molto importante per il mantenimento della salute. Regola il metabolismo di carboidrati, aminoacidi, acidi grassi. B1 ha un effetto versatile sulle funzioni del sistema nervoso cardiovascolare, digerente, endocrino, centrale e periferico. Attirare la tua attenzione il contenuto di vitamina B1 nella carne di maiale e in una capsula del prodotto vitamin B complex NSP. Una capsula del prodotto NSP contiene 6 mg di vitamina B1 il 545% del fabbisogno giornaliero. La vitamina B2, riboflavina, regola le fasi più importanti del metabolismo. Migliora l'acuità visiva, la percezione della luce e del colore, ha un effetto positivo sullo stato del sistema nervoso, della pelle e delle mucose, della funzionalità epatica, dell'ematopoiesi. La vitamina B2 dovrebbe essere in tali prodotti, fegato, uova, formaggio, ricotta, altri latticini, carne, pesce, grano saraceno, legumi. Non è sufficiente in tali prodotti, riso, miglio, semola, pasta, pane con farina di altissima qualità, maggior parte delle verdure, frutta e bacche. Il fabbisogno giornaliero di vitamina B2 aumenta con le malattie. Con gastrite con ridotta secrezione dello stomaco, enterite cronica e pancreatite, epatite e cirrosi epatica, alcune malattie degli occhi e della pelle, anemia. Attirare la tua attenzione. Il contenuto di vitamina B2 negli alimenti in essa ricchi è in una capsula del prodotto Vitamin B Complex NSP. Una capsula del prodotto NSP contiene 6,8 mg di vitamina B1. 486% del fabbisogno giornaliero. La vitamina PP, niacina, fa parte degli enzimi più importanti dell'organismo, è coinvolta nella respirazione cellulare, nel metabolismo delle proteine e dei carboidrati. Regola l'attività nervosa superiore, le funzioni degli organi digestivi, il metabolismo del colesterolo, colpisce il sistema cardiovascolare, dilata i piccoli vasi. Più nei prodotti a base di carne, meno nel pesce. C'è molta niacina nei cereali, nei legumi, nelle noci, ma è scarsamente assorbita da questi alimenti. Verdure, frutta, bacche sono poveri per loro. C'è poca vitamina PP nei latticini e nelle uova, ma c'è molto dell'amminoacido triptofano, da cui la niacina può essere formata nel corpo. La necessità aumenta con le malattie del tratto gastrointestinale. C'è anche un bisogno crescente di vitamina PP nelle malattie del fegato e delle vie biliari, nell'aterosclerosi e nelle malattie coronariche, nel diabete, nell'assunzione di antitubercolari e altri farmaci. La vitamina B6, piridossina, è coinvolta nel metabolismo di proteine, grassi, colesterolo e carboidrati. Normalizza le funzioni epatiche. È necessario per l'assorbimento degli aminoacidi e degli acidi grassi essenziali da parte dell'organismo. Ce n'è molto nella carne, nel fegato, in alcuni tipi di pesce, nelle uova, nei cereali, nei legumi, nelle patate. Non è sufficiente nei latticini, nelle verdure, nella frutta, nei frutti di bosco. Fa bisogno giornaliero di vitamina B6 può aumentare a causa di cambiamenti nelle condizioni e nella dieta. Più proteine vengono fornite con il cibo, più vitamina B6 è necessaria. La necessità aumenta con gastrite con ridotta secrezione dello stomaco, malattie dell'intestino tenue, enterite, e del fegato, aterosclerosi, insufficienza circolatoria, tubercolosi e altre infezioni. Tossicosi delle donne in gravidanza, anemia, antibiotici. Attirare la tua attenzione. Il contenuto di vitamina B6 negli alimenti in essa ricchi è in una capsula del prodotto Vitamin B Complex NSP. Una capsula del prodotto NSP contiene 8 mg di vitamina B6. Questo è il 571% del valore giornaliero. La folacina, acido folico, è necessaria per la normale formazione del sangue. Svolge un ruolo importante nel metabolismo delle proteine, ha un effetto positivo sul metabolismo dei grassi nel fegato. Contenuto nei prodotti, fegato, verdure, cavolo, aneto, prezzemolo, spinaci, legumi, cereali, ricotta, formaggio, uova. Solo le verdure fresche sono una vera fonte di folacina, poiché fino al 90% di essa si perde durante la cottura. Il fabbisogno giornaliero di acido folico aumenta con l'enterocolite cronica. Dopo resezione gastrica, epatite e cirrosi epatica, assunzione di antibiotici. Attirare la tua attenzione. Il contenuto di vitamina B6 negli alimenti in essa ricchi è in una capsula del prodotto vitamin B complex NSP. Una capsula del prodotto NSP contiene 400 microgrammi di acido folico. Questo è il 200% del valore giornaliero. La vitamina B12, cobalamina, è necessaria per la normale emopoiesi, è coinvolta nel metabolismo dei grassi e nell'assorbimento degli aminoacidi. La sua azione è strettamente correlata alla folacina. La fonte di vitamina B12 sono i prodotti animali, in particolare il fegato, la carne, il pesce, il tuorlo d'uovo. La carenza di vitamina B12 nel corpo è possibile con un'alimentazione a lungo termine rigorosamente vegetariana, senza latte, uova, carne, pesce. E un ridotto assorbimento della vitamina nella gastrite con secrezione gastrica fortemente ridotta, dopo resezione dello stomaco o dell'intestino, con enterocolite grave, malattie da elminti. Con queste malattie aumenta il fabbisogno di vitamina B12. Il contenuto di vitamina B12 negli alimenti in essa ricchi è in una capsula del prodotto Vitamin B Complex NSP. Una capsula del prodotto NSP contiene 24 microgrammi di B12. Questo è il 960% del valore giornaliero. La biotina, o vitamina B7, è essenziale per il corpo per metabolizzare carboidrati, grassi e proteine. Svolge anche un ruolo nella regolazione genica e nella segnalazione cellulare ed è associato a capelli, unghie e pelle sani. Inoltre, la biotina è importante per lo sviluppo fetale durante la gravidanza e per la salute del fegato. La biotina può essere sintetizzata dai batteri intestinali o assorbita dal cibo. Gli alimenti più ricchi di biotina includono fegato e prodotti a base di carne, tuorlo d'uovo, salmone, noci e semi di girasole, latticini, avocado, patate dolci. L'acido pantotenico, vitamina B5, è coinvolto in una serie di importanti funzioni del corpo, come la scomposizione di grassi e carboidrati per produrre energia, la produzione di globuli rossi e la produzione di ormoni sessuali e dello stress e la sintesi di colesterolo. Come altre vitamine del gruppo B, l'acido pantotenico non si accumula nel corpo. Dobbiamo assumere la vitamina B5 dal cibo ogni giorno. In uno studio, i partecipanti hanno somministrato diete povere di acido pantotenico per indurre carenza di vitamina B5, mentre un altro studio prevedeva la somministrazione di un antagonista metabolico dell'acido pantotenico. I risultati di questi studi mostrano che bassi livelli di acido pantotenico nel corpo possono effettivamente portare allo sviluppo di condizioni come affaticamento, insonnia, depressione, irritabilità, vomito, dolore addominale, frequenti infezioni del tratto respiratorio superiore e bruciore ai piedi. Gli alimenti ricchi di acido pantotenico includono carne e latticini, funghi, sheetache, verdure, cavolfiori, broccoli, cavoli, rape, cetrioli, frutti di mare avocado, fragole e pompelmi. Se non è possibile ottenere la vitamina B5 dal cibo, è necessario assumere integratori alimentari in modo che il corpo non manchi di questa vitamina e di altri nutrienti. L'acido pantotenico è sensibile al calore e all'umidità, quindi dovrebbero essere preferiti gli alimenti non riscaldati. Sorprendentemente, ma vero? Tutte le suddette ricche fonti di acido pantotenico, carne, latticini, funghi, frutti di mare, Richiedono un trattamento termico, anche in termini di sicurezza alimentare. Il trattamento termico distrugge i microbi patogeni e previene le malattie infettive. Attirare la tua attenzione. Il contenuto di acido pantotenico negli alimenti in esso ricchi è in una capsula del prodotto Vitamin B Complex NSP. Una capsula del prodotto NSP contiene 40 mg di acido pantotenico. Questo è il 667% del valore giornaliero. Il trattamento termico è necessario per la prevenzione di malattie infettive e parassitarie. Il trattamento termico porta alla perdita di vitamine. In realtà, questo riassume la descrizione degli effetti delle vitamine. Affinché le vitamine del gruppo B siano benefiche, devono essere utilizzate in aggiunta. NSP ha fortificato la formula con estratti vegetali per aiutarti ad assorbirli meglio e ottenere maggiori benefici dal complesso di vitamina B. La composizione del prodotto è studiata per mantenere un corretto metabolismo energetico e mantenere le funzioni psicologiche. Abbiamo passato in rassegna le proprietà più apprezzate delle vitamine del gruppo B, che però sono caratterizzate da uno spettro d'azione molto più ampio. Per una persona moderna, è importante ottenere l'intero complesso di vitamine. Ad esempio, studenti e informatici hanno bisogno di un complesso di vitamine del gruppo B. La vitamina B1 è necessaria per una sufficiente produzione di energia. B2, riboflavina, influisce sulla salute del sistema nervoso, aiuta a mantenere una buona vista. La vitamina B6 supporta inoltre il sistema immunitario. B12 è importante per l'emopoiesi. Abbiamo bisogno di sangue rosso sano, immunità, vista e buone prestazioni. Non c'è dubbio che la dieta quotidiana dovrebbe essere formulata in modo tale da fornire all'organismo le vitamine del gruppo B. L'integrazione con le vitamine del gruppo B sembra essere la soluzione ideale. Ribadiamo un fatto importante. Le vitamine idrosolubili non si depositano. Non sono accumulati in riserva e il fabbisogno giornaliero è elevato. La formula del complesso vitaminico B è integrata con bioflavonoidi di agrumi e preziosi estratti vegetali. Questi sono rosmarino, curcuma, polvere di fiori di broccoli, polvere di foglie di cavolo, polvere di radice di carota, polvere di barbabietola, Polvere di foglie di rosmarino, polvere di frutta di pomodoro, polvere di rizoma di curcuma, polvere di estratto di bioflavonoide di pompelmo, estratto di polvere di esperidina di bioflavonoide, polvere di estratto di bioflavonoide di arancia. Tutti insieme, i componenti di questo prodotto apportano ancora più benefici alla tua salute. Dose giornaliera raccomandata. 1 compressa al giorno ai pasti. L'azienda NSP fa tutto il possibile per la tua salute e longevità. Sii sano, vivi felici e contenti.